Ciao e bentornato sul nostro canale YouTube. Oggi voglio parlarti del perché tu debba fare pubblicità su Facebook. devi fare pubblicità su Facebook perché te lo dico io, perché te lo dice Laura, lo devi fare semplicemente perché Facebook è uno strumento di marketing, è un canale di promozione e se tu lo vuoi effettivamente utilizzare per la tua azienda o per la tua professione con questa finalità devi necessariamente pensare di investire del denaro in campagne pubblicitarie. Anche perché non so se lo sai, ma non esiste una corrispondenza di visibilità tra il numero di fan di una pagina e il numero di persone che vedranno i contenuti che pubblichi su quella pagina. Vuol dire che se una pagina ha mille fan, non tutte le persone della tua fanbase vedranno per esempio la fotografia o il video che hai pubblicato, anche se questo è bellissimo. Oggi nel 2021 Facebook ha una visibilità che si aggira intorno al 2-5% del numero complessivo dei fan della tua pagina. Quindi tornando all'esempio di prima, se hai mille fan, molto probabilmente questi contenuti verranno mostrati a circa il 2-3%. Quindi le 20 le 50 persone che seguono la tua pagina e su quelle 20-50 conta un po' quante poche pochissime persone interagiranno magari con un like, un commento, una condivisione. So che questa è una cosa della quale ti sei sicuramente reso conto, ma è una cosa normale, non dipende solo ed esclusivamente dai tuoi contenuti. Certo più i contenuti sono validi, di qualità, di valore, più oh, vengono condivisi e più quindi possono avere interazione, ma questa è una situazione che riscontrano tutte le pagine Facebook. Per esempio in questo screenshot ti mostro la pagina Facebook di Ikea, sicuramente un brand eh, a livello mondiale, conosciutissimo, concentrato circa 30 milioni di fan guarda un po' quelle che sono le reazioni ai contenuti pubblicati sulla pagina di Ikea quindi le reaction i commenti e le condivisioni sono veramente veramente poche rispetto al numero di fan della pagina idem si può dire per giallo zafferano anche questo ho mostrato in questa scheda eh, che vedi qui oggi sul video vedi che giallo zafferano nonostante abbia circa 4 e più di 4 milioni di persone che lo seguono ha una visibilità come Molto esigua, parliamo di post che hanno reazioni che vanno dai 500 ai 2000 fan, certo tantissimi, ma stiamo parlando di 4 milioni di persone. E poi non so se hai notato che, mentre la pagina di Giallo Zafferano ha un numero di fan decisamente inferiore a quello di Ikea, che ha 30 milioni di fan, la visibilità è più alta quindi eh, probabilmente ne deduco che la contenuti di Giallo Zafferano abbiano una comunità molto più attiva. Ecco perché devi farsi. Sì, se vuoi che i tuoi contenuti vengano visti investire in campagne pubblicitarie su Facebook pensa che a volte è fondamentale fare campagne pubblicitarie anche semplicemente per far vedere un tuo contenuto ai fan della tua pagina non sto dicendo un'assurdità, tante volte mi, qualcuno mi dice ma perché scusa sono i fan della mia pagina e devo pagare per farli alle vedere? Eh, beh sì caro, Facebook è uno strumento di marketing, la pubblicità in tv non ce l'hanno mai data gratis, ti pare che Facebook ti dà la possibilità di far vedere a tutti gratuitamente quello che vuoi? No, la visibilità è molto bassa come ti spiegavo ed è dettata appunto da un algoritmo che predilige di mostrare i contenuti alle persone che più spesso interagiscono con i contenuti della nostra pagina quindi se vuoi far vedere i tuoi contenuti ai fan della tua pagina a livello locale ad un target specifico di persone a chi visita il tuo sito internet esiste solo ed esclusivamente una soluzione che è appunto quella di fare pubblicità su facebook se sei interessato all'argomento contattaci qua sotto nella descrizione ti lancio il link al nostro videocorso gratuito facebook per i business che trovi sul nostro canale mi raccomando se ti è piaciuto questo video lascia un like con video ed iscriverti al canale cliccando sulla campanellina così verrai aggiornato tutte le volte che pubblichiamo un nuovo video grazie e al prossimo video